Britney Spears, arriva l'elenco delle sue spese stravaganti. Britney apre il portafoglio e la sua casa si riempie di strane cose e strani oggetti. Pensiamo che solo nel 2016 Britney Spears ha sostenuto spese per circa 10 milioni di dollari, e passiamo in rassegna le piccole, grandi stravaganze che animano le giornate della popstar. Britney Spears, un 2016 di spese pazze. Britney ha lavorato sodo per ricostruire la sua carriera, in seguito al celebre tracollo nervoso che l'aveva vista come rassata protagonista della cronaca di qualche anno fa. Da allora, la pop star ha costruito un rapporto bellissimo con i suoi figli e ha ripreso a cantare portando avanti la sua carriera di successo e ricordandoci perché l'avevamo accolta con entusiasmo nelle nostre playlist. Tra le molte terapie a cui si sottopone, a quanto pare, c'è anche quella dello shopping estremo. Di recente i suoi conti privati sono emersi nel corso di uno dei suoi contenziosi legali, e hanno rivelato alcune delle sue spese più stravaganti. Nel 2016, la popstar ha guadagnato circa 16 milioni di dollari e ne ha spesi quasi 11. Secondo il TMZ, che ha messo le mani sui documenti, Britney avrebbe un debole per i massaggi e i vestiti firmati, che costituiscono gran parte delle sue spese annuali. Sembra infatti che Britney non possa resistere a un buon massaggio, e solo l'anno scorso abbia lasciato circa 123 mila dollari al suo massaggiatore. Complici di questo piccolo salasso ci sono, senza dubbio, le sedute estreme di allenamento a cui la pop star si sottopone per preservare, perfetto, il suo corpo da icona della musica pop. A questo ammontare si aggiungono anche tutte le spese per manicure e trattamenti di bellezza. Britney Spears, cani e guardaroba da pazzi. Per il suo guardaroba personale, Britney Spears ha speso circa 70.000 dollari solo nel 2016. Per capelli e trucchi, invece, il totale è di circa 24.000 dollari. D'altro canto, anche i suoi animali sono in ottime mani, Britney per loro ha speso circa 30.000 dollari. Tutto sommato, però, per Britney il 2016 è stato un anno di grandi miglioramenti. Sembra infatti che le sue finanze siano tornate in buono stato, anche per merito del padre, Yamia Spears, senza il quale lei non può ancora prendere decisioni economiche indipendenti. La pop star, che si ritiene possieda un patrimonio stimato a 55 milioni di dollari, deve il suo equilibrio finanziario a un papà premoroso e, naturalmente, ben remunerato. Ogni anno Britney gli dà 130 mila dollari per assicurarsi che i suoi conti siano sempre in ordine. Yami Espears è diventato il curatore dei beni di Britney nel 2008. Quando la pop star ha avuto il suo celebre collasso nervoso e si è rasata a zero la testa. Da quel momento, il padre è diventato diretto responsabile dei suoi beni e della sua salute personale, occupandosi di lei a tempo pieno per assicurare il pieno recupero della sua bambina. Tutte le spese di Britney, anche le più piccole e insignificanti. Sono registrate meticolosamente e vengono inviate alla corte, che ne tiene traccia.